il lavoro che dobbiamo finire oggi è eh, innanzitutto quello sull'esercizio della, della griglia di lettere, no? ricordate ieri eravamo arrivati su questo esercizio poi magari facciamo anche partire MySQL eravamo arrivati su questo esercizio a costruire quello che riteniamo essere, speriamo sia giusto, un algoritmo di ricerca, un algoritmo ricorsivo, di ricerca del, okay, della parola nel dizionario, ma per ora eh, ciò che non abbiamo ancora fatto è quello proprio di collegare l'algoritmo alla scacchiera. Giusto per richiamarci, noi abbiamo queste caselle di testo che all'interno del controller sono tutte raccolte in un'unica mappa e poi invece l'algoritmo lavora su una, su una mappa analoga ma parallela che contiene invece solamente le stringhe quindi alla pressione del bottone search che cosa dovremmo fare? dovremmo prendere queste caselle di testo così come l'utente le ha scritte travasarle dentro il modello copiando solamente le stringhe puoi chiamare la funzione del modello che analizza il dizionario trova le parole presenti e alla fine sul risultato di questo algoritmo ricorsivo popolare la casella di testo sottostante okay? questo è ciò che deve fare il bottone search il bottone search abbiamo già predisposto nel controller un metodo doSearch che quindi cosa dovrà fare? Dovrà prendere tutte le caselle che abbiamo in questa mappa che avevamo inizializzato, raccolto in fase di inizializzazione, il cui contenuto o è ABCD quello iniziale, oppure magari l'utente ci ha scritto dentro, le ha modificate, e travasarle nel, ehm, nel modello dall'altra parte. Dall'altra parte abbiamo nel modello questa board che anche qui è una mappa che ha la stessa chiave posizione ma il cui valore è una stringa quindi la prima cosa che dobbiamo fare è questa quindi nel controller quindi nel metodo scusate do search, prima cosa, prima operazione 1 copia il contenuto delle caselle all'interno della board del modello. E quindi questo semplicemente significa andare a iterare su tutte le posizioni delle mie caselle, punto, Key set, tutte le caselle che avevo raccolto nella fase iniziale per ciascuna casella la lettera scelta non sarà altro che il valore che ottengo allora ricordate che caselle è una mappa che mi fornisce a fronte di una certa posizione l'elemento text ah, um, come si chiama? text field al text field io devo andare a prendere il contenuto del testo quindi era il get text che usavamo quindi io prendo la posizione P nella mappa vado a fare look up della casella di testo e, casella, e alla casella di testo chiedo dammi la stringa che contieni poi questa stringa magari prima di passarla all'algoritmo converrà eh, ripulirla un pochino, eh, ad esempio, convertirla in maiuscolo e se nel caso in cui eh, la stringa fosse più lunga di un carattere prende solamente il primo carattere o cose di questo genere. No? E, e, al momento non abbiamo nessun controllo su che cosa l'utente scrive però, e quindi potremmo dire che la lettera innanzitutto la sostituiamo con punto .to uppercase mettiamo tutto in maiuscolo se per caso non lo fosse e quello che possiamo dire è eventualmente di prendere solamente il primo carattere substring 0, 1, se ricordo bene, substring va dal primo numero compreso e al secondo escluso. The substring begins with the specified begin index, quindi comincia al carattere 0 and extend to the character at end index minus 1, quindi fino al carattere 1 meno 1 cioè 0. Quindi per prendere il primo carattere, quindi abbiamo preso il primo, convertito la stringa in maiuscolo e preso il primo carattere. Già che l'abbiamo ripulito io direi di andare a rimetterlo a posto, anche visualmente, anche nell'interfaccia grafica. Per cui già che ci sono, questa casella di testo l'aggiorno. Ma questa è tutta molto elementare, validazione del dato e ripulitura del dato stesso. E poi finalmente c'è l'operazione vera, cioè vado a inserirla nel modello, questa informazione. Quindi il mio model, get board, la mappa in cui il modello memorizza le cose, metterò in questa mappa la coppia P prendo le mie caselle dall'interfaccia grafica, dalla casella di testo estraggo la stringa, la stringa la vado a mettere nella mappa del modello che contiene questi elementi. Questa mappa nasce vuota, nel modello non l'abbiamo creata ma non l'abbiamo mai inizializzata, contiene zero elementi, quindi la prima volta che passo di qua queste operazioni di put metteranno effettivamente dei nuovi elementi. Poi quando l'utente lavorerà, farà altre, attiverà altre volte il bottone search, il put andrà a rimpiazzare l'elemento che esisteva con quello nuovo ma ci sta bene, ci sta bene, no? lo sovrascrive, la prima volta li crea le altre volte butta via quelli vecchi e sovrascrive con dei nuovi. E qui abbiamo copiato questo, quindi a questo punto il modello è pronto, il dizionario ce l'ha caricato perché l'avevamo caricato già ieri nel, nel programma principale, nel metodo start avevamo fatto caricare il dizionario, la board è caricata, se non abbiamo fatto errori, a questo punto possiamo eseguire l'algoritmo di ricerca. L'algoritmo di ricerca non è altro che il metodo che avevamo scritto ieri che si chiamava search parole, che istituisce una lista di parole, cioè le parole che lui ha trovato. Quindi le parole trovate sono model.search parole. Se tutto va bene lui gira e mi tira fuori l'elenco delle parole trovate. Già che ci siamo prendiamo conto teniamo traccia del tempo che ci ha messo. Si long, no? long, lo so la prima volta e quindi alla fine dovrei avere time che mi dice quanto tempo ci ho messo e trovate che è la lista delle parole trovate e alla fine il punto 3 semplicemente è quello di eh, stampa risultato stampa risultato iterando Sulla lista di parole trovate e poi alla fine creando, mi crea una lunga stringa che poi andrò a depositare dentro alla, alla text area che contiene il risultato, ok? Quindi questa text area potrà. diciamo messaggio. Eh, dunque potrebbe essere, La, sulla prima riga dico trovate 10 risultati in, eh, trovate parole in 20 millisecondi, qualcosa del genere no? quindi format trovate per cento di parole in per cento di millisecondi e quindi le parole, il numero di parole trovate sarà ovviamente trovate.size e il tempo che ci ho messo sarà time diviso un milione. Perché lui tira fuori un valore in nanosecondi, se lo voglio in millisecondi, divido per un mi sì, micromilli, un milione. E poi, eh, itero tutte le parole trovate, E per ciascuna parola la aggiungo semplicemente a questa stringa, quindi messaggio uguale eh, barra n uguale messaggio più la parola trovata punto get nome più un bel a capo, Quindi volendo fare i fighi ci vorrebbe uno string buffer anziché una stringa per evitare di creare tanti oggetti, ma alla fine non è qua che spendiamo il tempo. E alla fine eh, questo messaggio lo vado a inserire nella eh, area, come si chiamava? Eh, area result, set text, messaggio. Preparo i dati, eseguo l'algoritmo, raccolgo i risultati. Ok. Allora vediamo se, se di tutto questo funziona qualcosa. Esegui. Beh, questi sono i dati finti che avevo messo nell'FXML per far vedere qualcosa. Clicchiamo su search mi darà un'eccezione di sicuro eh, per forza dai eh, se no mi preoccuperei null point exception controllo.java 121 beh, questo è facile, qualunque cosa sia mod.getboard vuoi mica dire che la board non l'abbiamo inizializzata board non è mai stata inizializzata. Vabbè, possiamo creare qua direttamente alla dichiarazione ehm, new hash map. Beh, sì. sì, lo so che ci serve java.util. Vabbè, mancava quello, fossero tutti così gli errori, allora, da capo, search, null pointer exception, controllo.java 121, sempre qui, post string, new, controller.java, con questa linea qui, o è model o è getboard che è null. Vuoi che sia model? Sì che è model, perché non abbiamo mai detto al controller chi era il modello. l'effetto di fare le cose due giorni consecutivi che ti dimentichi la cosa che hai detto faccio dopo. Quindi abbiamo caricato il dizionario modello, ma non abbiamo passato. Innanzitutto mi prendo il controller, mi faccio dare dal loader il controller, e dico al controller che il tuo modello è questo. inietto dentro il controller il valore del modello ok riproviamo search vabbè qualcosa di più ha fatto cioè non ha trovato niente ci ha messo un terzo di secondo ma non ha trovato niente quindi cerchiamo di capire perché non trova niente andando se non altro direi a seguire in debug che cosa succede quindi mettiamoci un breakpoint qui cerchiamo di capire cosa succede search Ok. Quindi siamo qui. Eh, questo ciclo qua dovrebbe in teoria girare 16 volte. La prima volta mi trovo una lettera pari a C. Ricordate che è un hash map, quindi me la tira fuori in un ordine che non è quello di apparizione dall'altro dall sinistra, a basso a destra. Poi c'è la G, Vabbè, poi le varie lettere, la Q. Quindi qua sembra che le crei abbastanza giuste. Quindi direi, andiamo avanti fino a qua. Dimmi. È vero. È vero. Tu dici che siamo così fortunati che sia solo quello. Proviamoci. Sì. era quello, però è brutto dai. Convertiamo in maiuscolo quel database anche, mettiamo tutto in maiuscolo, se no il giochino è brutto da vedere. Ah. Dai. Eh, era questo Dai, poi lo guardiamo meglio così ci sentiamo fieri dopo ma eh, quando leggo il database potrei farlo fare al DAO anche se è un po' sporco no, faccio la ricerca search parole Parola più dizionario sono queste qua che sono in minuscolo. Niente, leggiamole in maiuscole. Ho aggiunto un tuo uppercase quando leggo la parola dal dizionario. Qui sono dentro il DAO, la parola DAO. Avrei potuto farlo anche dopo, ma... cioè dopo nel flusso logico, ma... quindi vediamo un po' se è giusto. Ah no aspetta, ho fatto il run nel posto sbagliato. Eh, mettiamoci qua in words, run. Ok, search. Ok, tutto ma io sono più bello da vedere. Trovate 158 parole in 500 millisecondi. E qua sono le parole ab, abc, abel, c, ae, af, afe, e sono tutte giuste, afelio, Io, o, l'abbiamo vista tutta afelio, no? Appena e così via poi ci sono tante parole strane di DGB, non so perché sia in questo dizionario ma c'è, poi queste qua più strane sono andato a verificare poi nel, nel database ci sono davvero, ecco, quindi non è colpa dell'algoritmo ma è colpa del database felpi, felpo, felio non so quale sia la più lunga, sarebbe interessante non ce lo dice il programma ma potremmo modificarlo in modo che lo facesse se noi poi vogliamo modificare eh, che ne so mettere un'altra A qua mettiamo una minuscola poi così vediamo che lui la dovrebbe convertire in maiuscola qui, qui non ci lavora perché sono tutte consonanti quindi magari ci mettiamo una O e una I sto mettendo un po' a caso dovrebbe trovare più parole infatti ne ha trovate 284 questa volta anche questa A, AI, AL dovrebbe esserci. Qui sono riportati al, vedete che questo al arriva da questa A, non da quell'altra A. Le parole sono riportate in ordine alfabetico perché è l'ordine con cui analizziamo il dizionario. Però si vede chiaramente che lui quando parte con le parole che iniziano con la A cerca sia quelle che iniziano da qui, sia quelle che iniziano da sotto. Come vediamo, al inizia da sotto, così come ale ma AI, AI anche inizia da sotto, AI, AFeglio invece inizia per forza da sopra, perché è A e F sono adiacenti da qua. Quindi le trova. E così via. È relativamente rapido, perché tutto sommato lui ha trovato 284 parole. Ci ha messo poco tempo, ma lui ne ha provate, no, trovate 284, ma provate 600.000. Qua succede che per la maggior parte di queste 600.000 potremmo andare a mettere qualche contatore dentro la procedura ricorsiva per capire quando si ferma, no? a che livello di profondità si ferma. Ma mh, per moltissime probabilmente si fermerà già perché manca la prima lettera. Che so tutte le parole che iniziano, vabbè, eh, con... Eh, Qui non c'è la S, quindi tutta la parte di dizionario che inizia con la S non c'è neppure. Potrei risparmiare più tempo facendolo prima, è eh, questo controllo. Nel senso che, però, è abbastanza veloce, comunque già così. Si scandisce la, il set e va a vedere se c'è. Quindi di fatto entra nella ricorsione solamente poche volte, e quelle poche volte che entra effettivamente non fa molto branching. No, in questo caso non ne fa quasi. Anzi, direi di no. Per fare un po' di branching dovrei mettere magari una A qui. Allora vedi che la L, LA la può prendere sia da sopra che da sotto, l'AI lo può prendere da qua, sia da qua che da qua, ammesso che ci sia. Allora magari ci mette un pochino più di tempo. Sì, ha trovato altre parole in più, ovviamente, ci ha messo un pochino di tempo in più. Non si, ve, non si percepisce, ma un pochino più di ricorsione lo fa. Quindi mm? questo è il nostro risultato, il nostro punto d'arrivo. kai che va... Eh, manca ancora, se vogliamo, per completare il tastino random, ma questo è abbastanza banale, nel senso che per ciascuna delle posizioni basta creare una lettera alfabetica casuale tra l'A e la Z. Cioè, eh, era solo per dare un pochino di diciamo, giocabilità alla cosa. Avevamo già il random fill, ma veramente ci mettiamo due righe for Pose p due punti caselle. Chi7? Lettera. Dunque, cosa possiamo fare? Possiamo prendere un carattere. Ehm, prendere il carattere A, che trapice, il codice asci della lettera A e poi gli sommiamo un numero casuale tra 0 e 26. Questo mi dà un carattere e dobbiamo convertirlo in stringa, se non sbaglio c'è un char value. come Java che si converte un carattere in stringa, maledizione. Non è string, punto cervello. Punto string value. Me lo dimentico ogni volta. Scusate, eh, vado a, a sbirciare. che mi ero fatto per conto mio prima. Questa è la tipica cosa che vabbè, se posti all'esame uno dice chart to string in Java e magari per quello che ce ne sono 12.000 di risposte. Character. Put, ecco la classe character.to string Punto virgola qua. Ah, perché c'è un double, ovviamente metterò come int. E il tutto deve essere in char queste palle qua. Ok, allora prendo il codice asci dell'A, gli sommo un numero casuale tra 0 e 26, 26 escluso questo mat.random è un numero reale quindi devo troncarlo, un numero intero e poi il risultato che è un numero intero devo farlo diventare un carattere in modo che la toString lo converta in stringa è un po' un giro l'unica difficoltà sono tutte queste conversioni e poi modifico la casella di testo quindi farò eh, caselle Punto .get dp.setText di lettera Quindi vediamo se non abbiamo fatto troppe Castronerie Random, ecco, ogni volta che faccio random cambia. Ho visto comparire una Z, prima c'è una B, c'è anche una A. Quindi, sto solo provando a girare un po' a caso per essere sicuro che le lettere ci siano tutte. Guarda questa tabella con quante vocali, sono solo 131 parole perché sono troppe A. Queste ce ne sono 79 parole. Eh, ovviamente questi random, è un, un random un po' troppo brutale questo, perché effettivamente sono le tante consonanti messe vicine in italiano rende poco. ok? Eh, per avere una, delle, diciamo, delle mappe un pochino più giocabili uno dovrebbe giocare sulle probabilità delle lettere quindi estrarre casualmente ma con delle probabilità che non siano uguali per tutte le 26 lettere ma siano più alte per le vocali, quasi, praticamente nulle per lettere straniere no, in modo da poter generare delle lettere con una frequenza che sia grossomodo grosso modo quella con cui le lettere compaiono nel testo italiano, in un dizionario italiano potremmo anche farlo, eh. il dizionario ce l'abbiamo, possiamo calcolare la frequenza, quante A ci sono in totale, quante B ci sono in totale su tutto il dizionario, ci facciamo un histogrammino e usiamo quello per calcolare dei numeri casuali distribuiti meglio. E Allora dovrebbero venire fuori delle mappe anche più interessanti da giocare. Qui non possiamo giocare, possiamo solo assistere alla macchina che gioca, ma possiamo sempre farlo con la manina, a mente. Ok, questo chiude, completa tutto l'esercizio. Uh, domande, dubbi? Allora vi lascio poi giocare, per conto vostro. Uh, la cosa che vorrei ancora fare invece, tanto per sfruttare quest'ultima mezz'ora e diciamo. Darci anche uno strumento un pochino comodo in più e spendere proprio 20 minuti, quelli che abbiamo, 25, per parlare eh, di un argomento che non è a chiave, quindi diciamo così, non aspettatevi che ci sia all'esame, ma può tornare comodo che è quello dei grafici in, in JavaFX. No? Eh, avevamo visto all'inizio che JavaFX, oltre a fare interfacce di fatto abbiamo, noi abbiamo fatto bottoni caselle di testo e poco altro eh? Eh, si potevano anche fare molto facilmente dei grafici anche carini da vedere ad esempio nel, nel, nel programmino che abbiamo appena fatto sarebbe stato carino mostrare un istogramma con le lunghezze delle parole che erano state trovate no? e, sotto forma grafica se non è complesso da fare allora non è complesso da fare in JavaFX i grafici sono dei nodi, quindi ricordiamoci, dentro la scena c'è un albero di nodi, un tipo di nodo, quindi un figlio di nodo, sono i grafici, i chart. Okay? Tutti i grafici discendono da una classe di tipo nodo che è chart e ci sono due grosse famiglie di grafici, quindi sottoclassi di chart, che sono... XY chart e pie chart. XY chart è un nome un po' strano per dire tutti i grafici che hanno degli assi, non necessariamente cartesiani perché non ho detto che siano etichettati in modo proporzionale, ortogonale, ma hanno degli assi XY. I diagrammi a torta invece non hanno degli assi e quindi sono, sono a parte. Eh? Sono sono un tipo di grafico particolare, ma tutti i diagrammi, diciamo, di tipo vagamente cartesiano sono tutti sotto di XY chart, quindi in realtà si può passare da uno all'altro molto facilmente perché le proprietà che hanno sono in buona parte le stesse, tranne, vabbè, qualche dettaglio, qualche proprietà specifica di ciascuno. E come è organizzato un grafico? Beh, ma essenzialmente parliamo di grafici XY che sono quelli più utili, gli armi a torte piacciono poco e sono meno usati però non è che siano molto più difficili in realtà sono più semplici perché hanno un, è come se avessero un asse solo che è il settore circolare allora, di quali ingredienti è fatto un grafico? è fatto di due assi un asse x e un asse y e in tutta la documentazione nelle classi vengono indicati con dei generics eh, delle variabili x e y che stanno a indicare il tipo di valore, tipo di oggetto, di cui è costituito l'asse X, i valori dell'asse X, e il tipo di oggetto di cui sono costituiti i valori dell'asse Y. È un generico per modo di dire, perché non, non ci potete mettere dentro qualsiasi tipo di oggetto, perché poi la libreria JavaFX deve sapere con quell'oggetto com come fare a ordinarlo, come fare a trovare il minimo e il massimo, come fare a, a, a visualizzarlo, stamparlo, per cui di fatto o sono numeri o sono stringhe. Allora, nei grafici, l'asse X e l'asse Y sono di due tipi diversi, possono essere assi di tipo category, cioè dove le etichette sugli assi sono delle categorie, sono delle stringhe, cioè immaginate che sull'asse X si sia scritto gennaio, febbraio, marzo, aprile, Torino, Milano, Roma, Venezia. Un istogramma, no? eh, questo è un asse di tipo categoria, non sono dei numeri mentre invece un value axis è, asse, è un asse in cui si è, ci siano dei valori numerici espressi uh, e quindi tipicamente l'asse delle y è di tipo value perché ho dei valori che voglio plottare l'asse delle x può essere o di tipo value per i cosiddetti diagrammi scatter, dove metto i punti nelle coordinate x, y oppure tipo category per l'istogramma non, non tiene conto del valore degli elementi di una scissa, ogni elemento di una scissa è una colonia diversa, non va a vedere il valore numerico, non ha senso, no? perché sono un, è un ordinale, la prima colonna, la seconda, la terza, poi la, la colonna ha un nome, non ha un valore di una scissa, mentre invece ha un valore in ordinata. Quindi dobbiamo prima di tutto chiederci chi sono gli assi, quale asse eh, contiene le categorie e quale contiene i valori. l'istogramma verticale ha l'asse delle categorie in orizzontale e l'asse di valore in verticale. Un istogramma in cui ci sono le barre orizzontali, che si può fare, ha invece gli assi invertiti. L'asse delle categorie è quello verticale e l'altro è quello orizzontale. Poi, um, e questi sono gli assi, dopodiché un diagramma contiene dei dati. Immaginate un grafico fatto in Excel. Voi potete disegnare sullo stesso grafico, ma si vede anche in queste figure, più serie di dati, in un diagramma linea che è più semplice ciascuna serie di dati è di fatto una spezzata, poi c'è un'altra serie di dati che è quella azzurra e un'altra serie di dati che è quella verde. In un istogramma ciascuna serie di dati è una colonnina affiancata, in un diagramma ad area ciascuna serie di dati è vabbè, una campitura di un'area un e così via. Quindi il grafico contiene delle serie di dati, ciascuna serie di dati contiene dei campioni, degli elementi, dei dati stessi. Quindi quando dobbiamo andare a riempire un chart, cioè metterci valori dentro, dobbiamo prima di tutto creare le serie di dati. E sono oggetti di tipo xchart, serie, series, series generico con XY, cioè il tipo di dato è un, che hanno in ascissa e quello che hanno in ordinato, che devono essere ovviamente gli stessi degli assi, in modo che lui sappia poi posizionarlo sugli assi. E quindi una, eh, un grafico, un chart, ha una proprietà che si chiama punto data, che trae in inganno il nome della proprietà, perché la proprietà data, punto data, del grafico, non contiene i dati, ma contiene le serie. Potremmo chiamarla .series, invece l'ha chiamata .data. è eh, mannaggia loro, per cui ci si sbaglia sempre. Allora, io dentro la proprietà data ho un elenco di serie che posso aggiungere uno o più. Dopodiché, dentro ciascuna serie, quindi ciascuna serie è un oggetto di tipo XY-chart.series, può contenere degli oggetti, una lista, di fatto, una serie, è una lista che può contenere elementi di tipo x-chart.data, sarebbero i data point, i singoli punti, che vengono aggiunti a una delle serie, secondo il caso. Come faccio ad aggiungere un dato a una serie? Beh, lo aggiungo alla proprietà data della serie. Quindi, il chart ha una proprietà che si chiama data, che è una lista di serie ciascuna serie ha una proprietà che si chiama data, che è una lista di data point ci si confonde sempre, non preoccupatevi Beh, oltre a queste che sono gli elementi chiave cioè la semantica, del grafico, i valori che ci sono poi ovviamente il grafico ha tanti orpelli, c'è il titolo, c'è la leggenda c'è la possibilità di fare l'animazione ci sono i colori, le campiture, le griglie la faccio visibile, la faccio invisibile, le ombreggiature, eccetera eccetera queste ovviamente sono tutte property che si possono settare a livello di grafico, a livello di asse, a livello di serie, eccetera, eccetera, no? ma vabbè, con, con pazienza. Se uno vuole andare al bellissimo, se va a guardare. Allora, io quello che proverei a fare, magari, è eh, così: senza rete, a prendere questo esercizio che abbiamo appena finito e aggiungergli in calce una. Eh, fatemi fare un commit, salvo sul version control, così ho questa versione qua, così si faccia anche casino, quando andate a lavorare pretendete che i vostri file siano sotto version control. Eh? Non sul vostro computer che poi si rompe hard disk, cancelli per sbaglio, eccetera, eccetera. Allora ripartiamo da, dallo sim builder che non ci abbiamo aperto. E proviamo a dire: vabbè, al di sotto della casella di testo proviamo a metterci un grafico che illustri magari appunto quanti sono qualche statistica sulle parole che ho trovato. Ehm, dove lo posso mettere sta roba? Sotto questo richiede un pellino di lavoro perché noi abbiamo messo la textarea nel bottom direi. No? Sì, nel bottom. Quindi in realtà il bottom dovrei includerlo dentro una V-Box. Dov'è? Non, non so Eh, qui, eh, non è. Allora fatemela spostare per un attimo là a destra, anche se non è al suo posto. Metto la V-box qua e poi dentro la V-box adesso rimetto la textarea seguita da un grafico. Cosa facciamo in histogramma? Bar chart. ci sono problemi poi di dimensioni ovviamente questa V-box eh. ok quindi viene fuori una cosa così A questo si aggiunge, quindi viene fuori una cosa così, no? la nostra interfaccia con il grafico sotto, qui la casella di testo e qui sotto il grafico che farà vedere, magari lo facciamo un pochino più basso, si è preso un po' troppa massima altezza. Eh... Diciamo che questo caso non l'ha fatta 400, facciamo che sia 250. E quindi viene fuori una cosa così, un pochino più umana. Questo è l'aspetto che avrà. Eh, il, questo qui gli devo dare un nome, ovviamente, che sarà No, a questo punto basta salvare l'fxml visto che abbiamo fatto tutti i riferimenti per nome anche se abbiamo abbastanza stravolto la struttura perché abbiamo aggiunto un vbox eccetera tutto dovrebbe abbastanza funzionare bisogna solo ricordarsi di aggiungere questo campo instagram andiamo a prendere la dichiarazione che di solito le metto in ordine alfabetico infatti è qua ctrl c, andiamo al nostro controller e lo aggiungiamo qua. E vedete che lui eh, mi crea un errore di sintassi volutamente perché mi mette questi punti interrogativi perché eh, mh, mi ricorda di dover specificare quali sono i tipi di dato dell'asse X e dell'asse Y. Nel nostro caso l'asse X, eh, se vogliamo fare un histogramma in cui sull'X ci sia quante parole hanno due lettere, quante parole hanno tre lettere, quante parole hanno quattro lettere e così via, sull'asse X c'è comunque un numero e sull'asse Y c'è comunque un numero. No? Quindi potremmo usare number, virgola number. Eh, number è eh, la superclasse di tutti i double, integer, eccetera, eccetera non stiamo qua in, in, eh, a essere troppo specifici perché tanto poi ci pensano in realtà la 6x saranno interi la 6y saranno double ma il chart tutto sommato non, non ha bisogno di questa specificità in più hm? ok a questo punto noi dovremo Semplicemente, semplicemente per modo di dire, quando l'algoritmo ha finito di lavorare, aggiornare il grafico. Quindi io direi che possiamo metterlo in un metodo separato, così non incasiniamo troppo il codice. e chiamiamo un metodo che si chiama no scusate non qua sotto design Instagram significa andare a chiamare un metodo update Instagram a cui passo il risultato che era trovate. Poi lui si farà i conti che deve fare. E quindi il nostro lavoro è questo metodo a date histogram deve popolare quel chart con i dati. Questo metodo non c'è, gli dico di crearlo. E cosa devo fare? Devo, ho l'oggetto chart già fatto, E devo... Eh... vabbè, lo faccio dopo, sto pensando che, eh, incrementalmente cosa succede quando lo faccio la seconda volta. Devo aggiungere una serie di dati e a questa serie di dati devo aggiungere dei valori. La serie di dati in realtà potrebbe essere sempre la stessa, quindi potrei definirla una volta sola e aggiungerla in fase di inizializzazione mentre i valori ogni volta li devo mettere dentro adesso quindi io direi la serie di dati la definiamo una volta sola la definisco dentro xy chart.series si chiamava abbiamo detto di number number e questa è la serie dati dell'istogramma questa serie dati la devo creare e aggiungere, agganciare al grafico in fase di inizializzazione, quindi nel metodo init del mio controller Quindi vado a prendere l'istogramma, punto, abbiamo detto la serie dati è una, le, le serie associate a un grafico sono una lista facente parte da property che si chiama data. Quindi getData, punto, add della serie dei dati. Vedete che il metodo add ha come parametro series number number cioè get data è una list. Questa list a questa list posso aggiungere gli oggetti che a loro volta sono serie, series sono initialize, questo viene fatto una volta sola quindi questa serie viene aggiunta una volta sola da questo punto in avanti l'oggetto serie dati è perennemente agganciato al grafico il resto del lavoro la, può lavorare se, semplicemente con l'oggetto serie dati non deve più fare riferimento all'oggetto histogram che è il nodo grafico, perché l'istogramma si aggiorna automaticamente ogni qualvolta modifico questa serie di dati. Quindi nel mio metodo di aggiornamento, adesso salvo questo, nel mio metodo update histogram, in realtà devo semplicemente modificare solo la serie di dati aggiungendo dei valori, adesso dovrai calcolare l'istogramma, per fare in fretta provo a fare un istogramma con tante colonne, quante sono le parole e l'altezza e la lunghezza della singola parola, messe così in ordine alfabetico. Poi in realtà dobbiamo fare i conti, ma eh, giusto per vedere qualcosa, ok? Eh, quindi la prima versione non è quella giusta, ma cominciamo a vedere dei dati, prendo tutte le parole, for parola, due punti, trovate, Eh, devo aggiungere alla mia serie aggiungo cosa? Eh, il metodo add della serie dati riceve un parametro Sì, non è add, scusate serie dati ha una proprietà che si chiama getData che è una lista di oggetti di tipo data. Quindi, serie dati è la serie, la serie dati ha tante cose, ha un nome, ha un colore, ha una forma, ha un marker, tante proprietà. Una di queste proprietà sono i dati, Beh, questa serie oltre che essere fatta così, contiene questi dati, Questo è un get data, la proprietà data contiene i valori. I valori sono, cosa sono? Sono tanti oggetti di tipo data. Quindi io devo aggiungere qua un eh, add di un nuovo oggetto di tipo data, xychart.data, che viene costruito passandogli due valori. Il costruttore di data è un number number, data ovviamente number number, E questo qui, a questo signore, passano due valori, che sono la x e la y. La x potrebbe essere un valore progressivo, tanto per far vedere dei numeri, e la y potrebbe essere la lunghezza della stringa. Quindi sto prendendo le parole una per una dico la parola 1 è lunga due caratteri, la parola 2 è lunga tre caratteri. Quindi è parola, punto, get nome, punto size, length scusate. Molto grezzo, ma cosa fa? Prende i valori che voglio plottare, la posizione lungo l'asse x e il valore, l'altezza dell'istogramma. Posizione lungo l'asse x ho un indice che mi incremento da, ah, così, da solo e l'altezza la, e la lunghezza della stringa. Con questo crea un oggetto di tipo data, parametrizzato ovviamente con i tipi di dato, che sono sempre, per questo chart abbiamo deciso che siano number, number, quindi saranno sempre loro. Questo oggetto data lo aggiungo alla lista di tutti i dati di quella serie. La lista di tutti i dati di quella serie è dentro la property data, quindi devo fare un get data per trovare quella proprietà di tipo lista. Se funziona lo disegna. Eh, cosa mi dice instagram.getdata.ad serie dati è instagram che è nulla secondo voi Ah, sì che è null, perché non abbiamo aggiornato l'fxml scommettiamo f5, aggiorna eccolo lì ok, c'è un errore ma un altro un altro null point exception. e là, dove sei? c'è un po' di codice mio, sì, qua. Add serie dati, attacca la serie dati e continua a fare lo stesso errore oggi. L'ho dichiarata ma non l'ho creata. Quindi ha ragione lui a dire ma scusami. proviamo, ok, ah, qui c'è un null, class cast exception, integer cannot be cast to string, ah qui c'è il problema che è il number, eh, questo è un problema dell'fxml, Guarda, eh. no. il problema è che quando create l'fxml di un bar chart lui gli mette dove l'ha messo L'asse X l'ha definito category axis. Ma questo è lo sim builder grafico, no? un istogramma come default l'asse X sarà un'asse di tipo categoria e non di tipo valore, che è pensato per ospitare delle stringhe. Noi invece dentro il codice abbiamo dichiarato di tipo number e dice no, non è possibile che un number vada a finire in un asse di tipo category, deve andare a finire in un asse di tipo value e viceversa. Quindi dovremmo, dovrebbe funzionare definendolo come number axis, eh, se non fa altre cose dopo. Qui. senti facciamo una cosa l'ho detto che lavoravo senza rete quindi Ma cerchiamo di chiudere in un minuto mettiamo l'asse x come stringa solo per rapidità si può fare anche col value però come sempre le cose fatte in fretta non vengono mai allora così e i è string, eh, integer punto to string di Mm -hmm. Perché non me le fa vedere? Perché sono troppo strette, forse fanno di meno. Cioè, eh, ci sono. Eh, vedete che ha messo anche la 6x fino, alle, fino a 7 perché ehm, probabilmente la parola più lunga era 7 caratteri però per qualche motivo probabilmente di larghezza di, o di colore non le fa vedere vabbè, questo non voglio rubarvi altro tempo per debuggare questa cosa qua no? era per far vedere tutto sommato la semplicità di un grafico una volta domato l'aspetto dell'asse X y, eh, e dell'asse Y e i tipi di dato Significa semplicemente andare ad aggiungere degli elementi dentro una lista. In realtà quello che dovrei fare qua in Histogram, prima di tutto è svuotarla questa lista. Eh. Perché se no ogni volta la, la aggiunge. Quindi solo l'ultimo tentativo. Non cambia nulla, eh? nel senso che non, non è questo che lo fa funzionare. Ok, se rifacessi search... Lo ridisegna, cambiano i valori. Se io cambio le cose... Peccato che non si vedono le colonne, non so se è per problemi di colore o altro, o di dimensioni. Ma questo lo risolvo. Poi, quando ve lo metto online, ve lo metto che funzioni. Quindi, se volete visualizzare qualcosa, tutto sommato, no. La parte di caricamento dei dati è abbastanza semplice e può essere modificata al volo. Vedete che il grafico si aggiorna da solo. Va bene, vi saluto, vi ringrazio. Noi ci vediamo martedì prossimo, non lunedì.